La situazione è abbastanza preoccupante perché ai primi di dicembre dello scorso anno la Regione ha revocato eh, il finanziamento con i quali l'Arap, eh, in quanto soggetto attuatore, avrebbe dovuto procedere all'abbattimento di questo cavalcavia. E la situazione è preoccupante perché questo cavalcavia è stato ritenuto eh, pericoloso da perizie tecniche, soprattutto si trova al di sopra di un asse viario che è molto eh, trafficato, che è l'asse attrezzato. Ogni giorno sotto quel cavalcavia passano centinaia, migliaia di autovetture io mi faccio una domanda se la fanno anche tanti cittadini Com'è possibile che a quasi due anni dallo stanziamento di questi fondi non ancora siamo arrivati ad avere un progetto io chiedo alla regione che faccia di tutto per risolvere il problema vi anche un tavolo di confronto con tutti gli enti coinvolti e superi qualsiasi tipo di ostacolo perché la sicurezza dei cittadini deve essere messa al primo posto la cosa certa in questa storia è che il ponte si trova ancora lì e non voglio pensare che si stia sottovalutando il problema, eh, ma se così fosse eh, ritengo la cosa molto grave. Allora l'Arap ha fatto sapere i primi di dicembre che non era in grado di eh, approvare il progetto entro la data del 31 dicembre 2022 così come era stabilito dalla convenzione tra Arap e Regione e questo ha avuto come conseguenza ehm, la revoca del finanziamento che ammontava a circa 277 mila euro. Tra l'altro questi fondi non sarebbero più sufficienti, eh, ce ne vogliono insomma, di più, quindi invito la Regione anche ad attivare tutti i canali per reperire tutti i fondi necessari affinché questo problema venga risolto una volta per tutte.